Eccoci, eccoci, buongiorno a tutti gli amici di Accesso Totale, del canale YouTube e della eh, pagina Facebook. Oggi siamo in una nuova intervista, oggi siamo addirittura in un'intervista a tre, non era mai capitato ad Accesso Totale, siamo con eh, William, buongiorno William. Buongiorno e siamo con Annalisa qui sotto buongiorno ciao Annalisa, buongiorno e William e Annalisa sono possiamo dirlo i principali o tra i principali eh, rappresentanti di eh, non so se definirlo, definirla una realtà unica o comunque due realtà che Collaborano in, in stretta sinergia. Willy, sono... William, tu cosa dici? Ah, sono, sono due realtà. Diciamo che una è nata da una costola dell'altra, e, e lavorano assieme. C'è un'associazione, insieme. Io ci vado, è la Willisia SR, che è una startup innovativa a vocazione sociale. Una è l'anima tecnologica, e l'altra quella più sociale. Perfetto, quindi sono due realtà distinte, possiamo dirlo, che però, come è anche nello spirito e come piace anche al, ad Accesso Totale, al progetto Accesso Totale, collaborano e lavorano in, in stretta sinergia. Partiamo proprio da uh, Will Easy, direi, Mm -hmm. eh, raccontaci un po' quando, come nasce e qual è la sua mission principale. Allora, With Easy nasce diciamo, alla fine di un, di un percorso che è iniziato con uh, una mia esigenza. Diciamo, io sono una persona di bassa statura con problemi di, di mobilità, disabilità motoria e mi piace viaggiare e ho sempre avuto delle difficoltà, ho perso sempre perso tantissimo tempo per eh, cercare, ad esempio, prenotare un hotel, cercare un posto che potesse soddisfare le mie esigenze, in quanto non riuscivo a trovare informazioni legate alle mie necessità di, di altezza, quindi sapere l'altezza degli interruttori, sapere se c'è la vasca in bagno e tante altre informazioni impossibili da trovare sul web e anche difficili da sapere telefonando sul, nei vari posti. Eh, circa tre anni fa o poco di più ho cominciato a pensare a una soluzione per questo problema che ho scoperto non è solo mio ma, e non è neanche solo dei disabili, ma è di tantissime persone, eh, dalle famiglie con bambini piccoli alle donne incinte, a chi ha necessità o intolleranza alimentare, a chi si sposta col cane. Quindi ci sono veramente un po' tutti, diciamo, nell'arco della propria vita, prima o poi si trovano davanti al. A, questa, a qualche necessità legata all'accessibilità. Da lì, eh, così partendo, parlando in giro, circa appunto nel 2017, ho conosciuto Annalisa e ho conosciuto Ellen, che è l'altra socia fondatrice dell'associazione, dell la vicepresidente e assieme a loro ho deciso di far nascere Io ci vado, che è un, un'associazione con lo scopo di diffondere la cultura dell'accessibilità. Per raggiungere diciamo, questo scopo eh, ci siamo accorti che eh, la strada migliore era quella di usare la tecnologia, quindi... Eh, da lì abbiamo inventato un sistema per rilevare in modo facile e guidato dati oggettivi all'interno di strutture, eventi, manifestazioni, e a breve insomma, nel 2021, uscirà anche un motore di ricerca dove le persone possono trovare il posto più adatto alle proprie esigenze. Eh, questa, mh, tutta questa tecnologia però non era gestibile da un'associazione, uno per il la grossa necessità di, di capitali per poter sviluppare tutte le applicazioni, mantenere l'infrastruttura eccetera. E quindi, nell'agosto 2018, abbiamo fondato anche una, questa startup innovativa. Appunto, vocazione sociale. Vocazione sociale significa che eh, diciamo, i nostri utili, quello che viene guadagnato, viene reinvestito per la finalità. Eh, dell'associazione dell che è appunto questa, eh, questo impatto sociale, quindi il fatto di, di migliorare la vita di molte persone fornendo almeno disponibili informazioni sull'accessibilità e, e quindi lavorano in stretta sinergia per questo perché l'Udizia SRL fa la parte tecnologica allo eh, dei, dei software e ha ideato anche un modello di business che consente di finanziare diciamo, questo, questo progetto e, e quindi aiutare anche l'associazione a diffondere una cultura dell'accessibilità che si slega un po' alla, al classico pensiero dell'accessibilità uguale a disabile, ma appunto a, a 360 gradi coinvolgendo qualsiasi tipo di, di necessità. Esatto, quindi eh, questo in qualche modo, mh, è un, è un, faccio un mio pensiero, eh, avvalora ancora di più il, uh, il fatto che appunto uh, non, de non deve esserci, uh, esserci l'accessibilità solo perché... Uh, c'è la persona con disabilità, quale che sia, eh, che deve raggiungere un determinato posto o comunque eh, come dire, usufruire di un determinato servizio, eccetera, ma l'accessibilità, come, come hai spiegato benissimo tu, deve essere per tutte le persone eh, appunto a prescindere da quella che poi è la situazione personale. C'è la persona con disabilità fisica, c'è la persona con, con disabilità sensoriale, aggiungiamo ovviamente, ovviamente ma ci sono anche eh, madri con eh, bambini piccoli, eh, donne incinte, eh, persone che hanno anche, aggiungiamo anche ehm, un altro tassello forse, persone che hanno problematiche alimentari e quant'altro. Esatto, anche perché solitamente nei progetti che avevamo analizzato abbiamo visto sempre dei progetti singoli e monotematici. Nessuno ha mai pensato che il disabile in carrozzina potrebbe anche avere un cane e un figlio. E quindi nel momento in cui magari anche fa una scelta di essere vegetariano, se devo scegliere il ristorante, cosa faccio? Vado sul sito di quello che mi dice se eh, c'è il menu, o quello dove mi dice se ci sono barriere architettoniche, o, oppure cerco i ristoranti per famiglie. Le necessità certo. devono essere, multi, poter essere multiple, e io devo poter legare e trovare il posto più adatto a me.